Eh, buongiorno ragazze buongiorno a tutti allora stamattina mi metto qua un attimo in cucina a fare qualche cosa e dobbiamo darci una pulitina ma niente di che qualcosa di sopra e dobbiamo pulire anche la lampadario perché le finestre le abbiamo pulite un'altra volta e, e niente facciamo anche qualcosa in cucina cuciniamo anche qualcosa e questo video comunque sarà in collaborazione con altri canali che vi lascio il link qui sotto preparo la crostata mi piace tantissimo la crostata più che altro fare la colazione è buonissima e questa crostata qua la ricetta l'ho trovata su internet non mi ricordo neanche in quale sito comunque la faccio sempre Altro, questa crostata qua non ha bisogno di riposo in frigo perché ci va mezzo bustino di lievito. ogni piatto che faccio dopo ripulisco tutto perché così non accumulo tante cose da lavare dopo Ooh. Mm -hmm. Ah, ragazzi ho il lavandino che non va bene che non va bene l'acqua giù adesso vi faccio vedere come faccio io in questo caso qua semplicemente faccio pulire l'acqua e ci metto sale grosso e basta comunque funziona provateci ci do una pulita veloce con l'aspirapolvere, che sapete in cucina si sporca sempre, poi cucinando con le briciole, la farina, tutto quanto, ecco, sapete anche voi. Nel frattempo che si cuoce la mia prostata e mi organizzo per, per il pranzo, è molto semplice. Qua abbiamo soffritto un po' di cipolla, dopo ci mettiamo prosciutto cotto a piselle e alla panna. ed eccola qua la mia crostata è pronta in questo pentolino l'avevo bollito l'acqua però ci sono rimasti residui di calcare ecco semplicemente passo con un po di acido citrico alla spugnetta e basta ci metto un po di aceto dentro l'acqua calda e passo velocemente lì dove ci sono, ci sono le maniglie dove si sporca di più è una pulizia molto veloce Nel frattempo il mio soffritto è già pronto. Ecco, l'unica cosa che non mi piace di aceto che devo stare molto attenta qua in cucina perché ho il marmo eh, non posso andare con l'aceto sopra il marmo, ecco. E per quello lì che preferisco la monieca. Lampadario pulisco con l'aceo ah sgrassato, sgrassatore, quello senza candeggina, è eh, limone e bergamotto, ce l'avevo già giù in garage, lo uso questo qua, ecco. Anche qua uso sempre sgrassatore, grazie a una di voi ho messo, ho messo la tovaglia lì sopra, l'ho attaccata con, con biadesivo e mi trovo molto comoda sinceramente, perché molto velocemente si pulisce tutto. Ed eccoci qua, arrivata ora di pranzo. Poi anche dopo il pranzo li pulisco tutto. Preparo il contorno per stasera, che io mangio rapa rossa. So che tantissimo non piace, però rapa rossa fa benissimo. Stasera faccio, faccio questi hamburger qua. Che li lascio qua a scongelare. Ed eccoci qua ragazze. Spero che il video vi piace. Non dimenticate di and andare a vedere anche altri canali che vi lascerò sull'info box. Eh, sarà una cosa un po' diversa di quelle solite perché um, le ragazze non sono italiane um, le altre ragazze sono in inglesi. Ci siamo buttati la taglia in questa avventura e niente. Andate a vedere anche con le altre ragazze um, questa, secondo me, è una cosa un po' diversa perché le culture, le abitudini, il mangiare, è tutto diverso, giustamente, perché ogni, ogni paese ha, ha le abitudini diverse, ecco. E niente, sarà una cosa un po' diversa di quelle solite, come stavo dicendo, giustamente anche io andrò a vedere quello che l'hanno fatto quelle altre ragazze. E niente, spero che il video vi sia piaciuto lasciateci un like, andate a vedere anche quegli altri canali, e iscrivetevi al canale sia del mio che, che del loro, se vi piace giustamente, e niente alla prossima ciao ciao a tutti